Nel momento in cui a parliamo di innovazione, ci riferiamo a processi di innovazione sociale, ovvero la ricerca di soluzioni a problematiche che sono per adesso irrisolte, eh, che non hanno trovato soluzioni attraverso gli interventi delle istituzioni o degli attori privati, ma che possono trovare soluzioni attraverso il coinvolgimento e la mh, creazione di legami e di particolari relazioni fra i diversi esponenti di una comunità, che siano questi diversi tipi di stakeholder, di attori privati, di attori pubblici, tutto quello che la comunità può mettere in campo all'interno di quello che può essere definito eh, il capitale della comunità. Eh, quindi non è tanto importante la soluzione in quanto tale, ma è, diventa fondamentale il processo che porta all'identificazione e all'adozione della soluzione. Non è semplicemente un processo partecipativo, perché in tutto questo dobbiamo considerare come fondamentale anche l'ottenimento di un certo livello di sostenibilità. Allora le relazioni, i legami che si sono costruiti eh, fanno parte di quelli che possono essere gli elementi che garantiscono la sostenibilità da un lato, ma eh, anche da un punto di vista più economico e più finanziario l'adozione di certi meccanismi, soprattutto legati a certi modelli imprenditoriali, possono garantire ulteriormente la stabilità e la sostenibilità delle soluzioni che vengono adottate. Stiamo quindi parlando di eh, la coniugazione fra quelle che sono le esperienze di cooperazione e quello che è eh, l'imprenditoria sociale. Eh, in questo senso noi riteniamo ci siano ampi spazi di innovazione e di innovazione sociale che possano essere esplorati nei diversi contesti e con i diversi attori con cui lavoriamo. E, è importante anche tenere presente eh, che da un lato è, è fondamentale riuscire a definire quelli che sono i criteri per la valutazione di questo impatto sociale, eh, dall'altra parte è importante non limitare questa misurazione dell'impatto a quelli che sono i soli criteri finanziari o a quelli che sono solamente ehm, i criteri legati al risultato della soluzione. Non bisogna in sostanza perdere eh, la misurazione di quelli che sono tutti i benefici che derivano dalla creazione dei legami, dal processo che ha portato alla costruzione delle soluzioni eh, e a tutte quelle che sono sostanzialmente le risorse mobilitate che girano attorno alla problematica che si è affrontata, che fanno parte del patrimonio della comunità, eh, ma che non sono magari immediatamente evidenti a un sistema di misurazione che non è stato definito eh, fin dall'inizio eh, tenendo conto di queste necessità.